Ciao a tutti, bentornati al canale Tecnologie e Società di Sottosopra. Oggi ricominciamo i nostri approfondimenti e inizieremo ad avere un calendario eh, abbastanza serrato di interviste e dialoghi con, con esperti e accademici del, del settore che fanno eh, domande interessanti su sui temi della tecnologia e in particolare oggi partiremo parlando eh, dell'uomo e della tecnologia dell'uomo e dell'intelligenza artificiale e cosa significa eh, l'algoritmo per l'uomo per l'etica è un tema vasto e assolutamente appassionante e avremo un interlocutore eh, che merita di essere ascoltato ecco, vi lascio l'intervista eh, ciao Fabio, innanzitutto grazie di essere qui con noi oggi, grazie del tuo tempo grazie a voi, grazie di bello poter rispondere di ottimo, allora, innanzitutto eh, ti presento, Fabio eh, Fossa è un dottorato in filosofia morale sono filosofico morale, presso l'Università di Pisa e Firenze, eh, con una tesi dedicata alle forme contemporanee del giudizio morale, tra etiche applicate, filosofia ermeneutica ed etica delle macchine. La sua ricerca verte sui rapporti tra saperi umani. Technology in relazione alla robotica e all'intelligenza artificiale, temi su cui ha pubblicato saggi in italiano e in inglese. Si occupa inoltre del pensiero di Hans Jonas, eh, Jonas, filosofo di cui ha curato gli scritti inediti e a cui ha dedicato una monografia e alcuni saggi su riviste nazionali e internazionali. E attualmente è docente e assistente di, di ricerca qui presso il Dipartimento di Meccanica e Politecnico di Milano, dove si occupa di, di etica della guida autonoma. È stato assistente di ricerca in precedenza presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze e Educazione dell'Università di Torino e ha insegnato, anche presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, oltre che essere stato borsista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anno di Pisa, eh, co-direttore della rivista In Circolo, rivista di filosofia eh, e culture e membro fondatore del gruppo di ricerca Z Tesis. Eh, oltre ai suoi articoli eh, di stampo accademico, ricordiamo tra i, tra i suoi saggi: eh, Automi e Persone, introduzione che abbiamo qui, <ride> una copia. Eh, eh, introduzione all'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica di cui è coautore insieme alla professoressa Viola Schiaffonati e al professor Guglielmo Tamburrini, editor nel 2021 per la Carrocci, editore, e Intelligenza Artificiale, cos'è davvero, come funziona, eh, libro del 2020 per, per la Bolati Boringhieri che ha curato eh, con Stefano Quintarelli. Ecco allora, grazie ancora eh, di essere qui con noi oggi. e Come prima domanda volevo chiederti è esatto, qual è esattamente il tuo lavoro e come si inizia a fare questo tipo di professione. Eh, grazie per la ricca introduzione eh, e per la domanda iniziale. Eh, in cosa consiste il mio lavoro? Eh, il mio lavoro è un lavoro interdisciplinare. Eh, ce ne sono sempre di più di profili professionali come il mio, anche se non ce ne sono molti, quindi è un ambito che sta crescendo, ma siamo comunque alle prime armi, diciamo così. Ehm, eh, ci sono ovviamente stati in passato alcuni apripista, a cui ci speriamo, qui al Politecnico in particolare, quindi alcuni docenti eh, formati come filosofi o come sociologi, eh, che però insegnano qui con gli ingegneri eh, da molti anni. e Ultimamente questo gruppo di umanisti, diciamo così, i cardinati al Politecnico, eh, che noi chiamiamo Gruppo Meta, sta crescendo molto con molte nuove energie, soprattutto giovani eh, assegnisti e ricercatori. Eh, quindi, insomma, il lavoro che faccio è un lavoro interdisciplinare, il che significa lavorare fianco a fianco con gli ingegneri eh, e con i designer che, e con gli scienziati computazionali e così via, quindi con tutti i tecnici, diciamo così, i technology al lavoro qui al Politecnico. Uh, lavorare insieme a loro al design di nuove tecnologie per uh, creare consapevolezza dei problemi etici e sociologici uh, che possono essere interessanti appunto, da affrontare uh, già dal punto di vista del design, quindi che possono essere uh, interessanti da prendere in considerazione quando effettivamente si stanno prendendo delle, delle scelte su come progettare una tecnologia in modo da affrontarli e possibilmente magari anche eh, risolverli da un certo punto di vista, quelli che sono risolvibili o quelli che per, se non altro hanno eh, per così dire una possibile soluzione eh, da, da considerare. Eh, appunto è un profilo interdisciplinare eh, che ha le sue sfide. Eh, i suoi casi, bene le sue complicazioni, come spesso succede in questi casi, c'è molto da imparare, appunto un terreno un po' inesplorato, quindi i linguaggi, i modi di insomma abbattere le barriere disciplinari e creare un background condiviso grazie al quale appunto intendersi fare ricerca in maniera costruttiva. Tutto questo non è facile, richiede un certo sforzo, richiede una certa... Eh, eh, un certo impegno da una parte che spinge anche i filosofi di formazione come posso essere io che appunto fino al dottorato è vero già al dottorato mi sono occupato di questioni legate all'etica e alla filosofia della tecnologia ma è stato solo dopo il dottorato che ho cominciato a collaborare sul campo effettivamente con persone che non, che non vedevano nel mio stesso eh, background la eh, mia stessa formazione eh, appunto è qualcosa di difficile ma anche di impegnante da un certo punto di vista perché è difficile proprio perché bisogna trovare un linguaggio comune bisogna capirsi e capirsi non è facile quando non si usano gli stessi concetti. dall'altra è qualcosa di molto stimolante perché effettivamente si ha le mani in pasta in un certo senso si va eh, a, a lavorare proprio nei laboratori dove le tecnologie effettivamente prendono forma e quindi in un certo senso si va un po' contro quell'idea mai del tutto condivisibile anche se diffusa della filosofia come qualcosa che si fa in poltrona nel proprio studio eh, separati dal mondo. Eh, sfidare un po' questo, questo pregiudizio è bello, diciamo così, dal punto di vista filosofico, è qualcosa di stimolante, eh, faticoso ma stimolante uno dei tuoi principali campi di ricerca riguarda appunto la guida autonoma eh, ecco com'è um, in questo scambio interdisciplinare um, co um, com'è che cambia il concetto stesso di, di esperimento insomma non è cioè non sono esperimenti di fisica pura non sono appunto non è filosofia morale diciamo, puramente astratta e... cosa si fa cosa questa è una domanda che ricevo spesso, perché c'è giustamente molta curiosità eh, a riguardo. La risposta più onesta è che eh, c'è una risposta diciamo, quasi netta e chiara a questa domanda, lo stiamo capendo, cosa si fa, eh, proprio perché per l'appunto sì c'è un po' di tradizione di lavoro interdisciplinare negli istituti, eh, nei centri di ricerca e di tecnologia, in Italia non c'è tanto, anche se c'è qualcosa, all'estero si cerca, si trova qualcosa, ma è in fieri eh, la disciplina in seno, Quindi anche le pratiche sono in costituzione. Eh, ti posso dare due esempi di quello che faccio qui a Politecnico. Uno ha a che fare con i ricercatori, l'altro ha a che fare con gli studenti. Eh, con i ricercatori si fa ricerca applicata, eh, in sostanza questo significa che ci si ritrova a un tavolo eh, e si discute sostanzialmente, si discute dei progetti che loro hanno per le mani con l'obiettivo specifico di sottolineare eventuali questioni etiche e sociali connesse. Ad esempio se c'è un team di lavoro che si occupa di eh, machine vision o, ma o machine perception, quindi tutti quelli dei sensori, algoritmi che servono perché l'automobile guida autonoma raccolga dati dell'ambiente possa costruire una rappresentazione dell'ambiente in cui funziona, ostacoli, la strada dov'è, quanti pedoni attraversano, cose del genere. Eh, un problema spesso collegato a questa tecnologia è la privacy. Noi registriamo dati sui clienti della strada e abbiamo informazioni su dove siamo, che ora è, eh, magari abbiamo un sensore che è una videocamera che quindi registra immagini eh, eh, L'intero corpo di utente della strada e possiamo immaginare un, un, terzo, eh, un terzo stakeholder, un terzo partecipante che compra i dati e usa un algoritmo di, machine, di eh, face recognition per riconoscere chi è quell'utente che sta attraversando la strada dell'automobile dell autonoma, dov'è, quando, eccetera. Eccetera. Quindi, eh, un problema che può emergere in questi casi è come facciamo a proteggere i dati personali. Problemi enormi, no? sappiamo che soprattutto in Europa la privacy insomma, si sta insistendo tantissimo a livello di eh, regolamentazione su questo tema, giustamente. A mio parere, eh, quindi quello che si fa è una sorta di brainstorming per far emergere quali possono essere eventuali problemi etici e sociali legati alla tecnologia che si sta sviluppando e quali possono essere eventualmente delle soluzioni che possono essere prese già a livello di design. Per implementare nella tecnologia stessa questo valore. No? Abbiamo due modi per rispettare la privacy: o facciamo una tecnologia, la liberiamo per così dire nell'ambiente e poi aspettiamo che qualcuno ci faccia causa, e quindi retroattivamente sistemiamo la tecnologia per servire un valore, oppure proattivamente facciamo questo tipo di ricerca e poi tentiamo di costruire la tecnologia sin dall'inizio in modo che rispetti i valori che ci stanno a cuore, in questo caso la privacy. Eh, ma questo richiede chiaramente risorse richiede tempo e richiede impegno no? eh, non viene da sé ovviamente e questa è un'altra lezione che abbiamo imparato sulla nostra pelle con no? un certo punto di vista con l'innovazione tecnologica non viene da sé dobbiamo fare in modo di occuparcene in maniera proattiva eh, mischiare le competenze e dedicare tempo ed energia a questo tipo di lavoro è una strada possibile per appunto, avere poi sulla strada tecnologie di cui ci fidiamo, tra virgolette, o di cui se non altro ci riconosciamo. Cioè, tecnologie che funzionando affermano i nostri stessi valori e possibilmente vanno nella direzione che noi auspichiamo da un punto di vista sociale. E eh, eh, questo è giusto, la parte sugli ingegneri. <ride> C'è anche una parte sugli studenti, molto importante nella nostra mission, nella mission di questo gruppo che, di cui ti parlavo, Meta, e eh, appunto dal punto di vista della didattica quello che facciamo è offrire agli studenti di ingegneria dei corsi di eh, scienze sociali e filosofia eh, in senso lato, quindi principalmente filosofia della scienza filosofia della tecnologia, della logica argomentativa e filosofia morale, etica per il procedo Uh, io faccio un corso che si chiama Ethics for Technology, dove sono due edizioni in un campo, il signor che è molto quindi un po' di anni fa abbiamo deciso di sdoppiarlo. Uh, e sostanzialmente, sostanzialmente è un'introduzione alla filosofia morale uh, in termini molto pratici, uh, dove quello che si fa essenzialmente è essenzialmente questo, si spiega perché la filosofia morale è importante per comprendere quali sono gli impatti della tecnologia e le responsabilità degli ingegneri eh, da una parte, dall'altra si offrono degli strumenti di etica applicata e di etica normativa per fare in modo che gli studenti di oggi, che sono quelli che in futuro saranno ingegneri o professionisti abbiano se non altro eh, consapevolezza del fatto che esistono dei problemi etici collegati alla tecnologia, esistono degli strumenti per gestire questi problemi, esistono diverse competenze, quindi ci si può rivolgere a persone che hanno questa competenza eh, eh, al cuore della propria figura professionale per gestire insieme questi problemi, lavorarci e possibilmente appunto costruire delle tecnologie che eh, da un punto di vista morale siano accettabili, non si fa, si rompe e poi si torna indietro, ma si costruiscono delle tecnologie che già almeno o meglio, si fa tutto quello che si può per costruire delle tecnologie che siano accettabili da un punto di vista etico e morale. Estremamente interessante, grazie per essere entrato molto profondamente nel, nel tema. E mi spingo, però, proprio ascoltando quello che, di cui mi hai parlato adesso, a farti una domanda però eh, che mh, è leggermente collegata. Il, mh, allora, ci sono questi problemi, queste mh, domande su cui è giusto interrogarsi. Ehm, a chi aspetta però poi a dare le risposte nel senso deve essere il, non so, il, il cliente prima di tutto deve essere lo stato che in qualche modo regola non solo ex post come dicevi prima nel senso retroattivamente ma anche in maniera così via, però anche a quel punto entrando dentro in maniera più, diciamo, più attiva diciamo nella vita quotidiana o quali sono le possibili soluzioni in tal senso cioè chi, chi deve essere diciamo, la, la gente diciamo nel, del decisione diciamo nel decidere cosa fare per... questo è un domandone, <ride> <ride> è un domandone. Eh... allora diciamo che spesso si guarda al filosofo e il filosofo morale come colui che deve dare risposte eh... ed è una posizione scomoda per il filosofo morale molto scomoda perché alla fine i filosofi imparano a fare le domande giuste al momento giusto e alle persone giuste forse, no? più che dare risposte. Dare risposte è necessario ovviamente, offrire la propria opinione, però poi appunto il processo del dare risposte è molto più complesso eh, e ci sono, come, come dicevi tu, molti eh, giocatori sul campo da gioco, molti stakeholders. Molti, eh, in inglese dappertutto, scusatemi, molti, eh, sì, molti giocatori. Eh, per cui c'è l'utente che vuole comunque che la sua autonomia sia rispettata, quindi vuole prendere decisioni che possono riguardare, che ne so, i valori morali in cui crede o la libertà di prendere certe decisioni e non altre e così via. Eh, c'è il regolatore eh, che tradizionalmente ha una posizione eh, da questo punto di vista, no? eh, ha la responsabilità di direzionare da un certo punto di vista l'innovazione perché appunto serva valori condivisi e non valori eh, privati, eh, c'è tutto l'ambito azien aziendale ovviamente eh, eh, che traina. No? l'innovazione che si aspetta dei ritorni agli investimenti che vengono fatti quindi questa è un'altra un dimensione dove ci si aspetta una certa autonomia una certa libertà di azione eh, c'è cioè la politica ovviamente che a diversi gradi anche entra in, in questo discorso quindi chi deve dare le risposte alle domande etiche Uh, diciamo che è un grosso problema ti posso dare la mia opinione sicuramente uh, come dire non bisogna fare troppo affidamento sul fatto che le, le, le aziende siano in grado da sole di uh, mettere il benessere della società al primo posto un po' perché tradizionalmente non è il loro ruolo uh, un po' perché appunto la loro dimensione è molto complessa e soprattutto un po' perché ci sono dei, dei, dei giocatori appunto in questo, in questo campo da gioco che hanno, mission, che hanno questa missione, scusate ancora, che hanno questa missione come la loro propria, no? il regolatore, il politico, la società civile in generale, no? eh, il dibattito culturale anche. Eh, quindi io penso che la risposta debba venire da queste aree, eh, chi debba dare una risposta definitiva, diciamo così, eh, questa è una domanda molto difficile che secondo me può essere, non può essere risposta in termini generali, dipende un po' dalla domanda che si fa, eh, sicuramente io credo che molti dei problemi che ora come ora sono demandati ai privati siano problemi di ragione pubblica e che debbano essere risolti in termini di ragione pubblica, eh, L'etica della guida autonoma offre un po' di esempi a riguardo. No, ci arriveremo, insomma, adesso ne parleremo meglio. E, cioè, ragionando di, di etica delle macchine, e eh, sviluppando appunto una serie di, di ragionamenti, eh, mi chiedo se ci sia una, una ricaduta anche in cui percepiamo poi di rimando l'etica degli umani. C'è cioè in qualche modo un ripensare l'uomo in funzione di decisamente. Eh, è uno, secondo me, dei problemi fondamentali che abbiamo. È un metaproblema, cioè è un, un problema su temi dell'etica delle macchine, non è un problema direttamente dell'etica delle macchine, il che lo rende, a mio parere, sono pur sempre un filosofo, eh, ancora più interessante. Eh, brevemente, l'etica delle macchine è una disciplina il cui scopo, in parole povere, è di costruire degli algoritmi che, imitino, che imitano il giudizio morale e quindi l'idea è di prendere delle dottrine morali dove ci si interroga su come fare per decidere che cosa è giusto in determinate situazioni, ce ne sono moltissime che hanno fatto la storia della filosofia morale ad esempio l'etica del dovere, l'etica delle virtù, il consequenzialismo, l'utilitarianismo eccetera. Tutte offrono prospettive diverse su come fare appunto per decidere eh, che cosa è giusto, sia in generale che in situazioni determinate. Quindi l'idea è di prendere la, la conoscenza che abbiamo elaborato negli anni, nei secoli, nei millenni in questi campi e tradurla in algoritmi, così che vari eh, agenti artificiali cosiddetti, una volta che, che siano messi in funzione e facciano il loro eh, compito, nei loro ambiti di utilizzo possano imitare il giudizio morale no? quindi prendere delle decisioni che sono allineate alle nostre aspettative morali eh, e queste aspettative morali sono appunto elaborate in riferimento a quelle dottrine no? che si è dette esempio eh, ho un'automobile a guida autonoma so che guidare implica dei giudizi di carattere etico dei giudizi che riguardano cosa significa guidare Cosa significa essere un buon guidatore dal punto di vista morale? Cosa significa essere un cattivo guidatore dal punto di vista morale? Ad esempio quando supero un ciclista sto attento, lascio un po' di distanza, eh, rallento, insomma dimostro al ciclista che metto la sua sicurezza eh, al primo posto. Oppure quando supero un ciclista, me ne frego, sfreccio gli sfreccio di fianco, tanto so che in un modo o nell'altro se la cava se non se la cava, non importa. Questo è un giudizio morale, no? Io sto prendendo una decisione su come gestire il rischio di un'attività che è superare il ciclista. Quindi posso distinguere tra un buon guidatore, un guidatore morale tra virgolette, e un guidatore immorale. E chiaramente io voglio il sistema di guida autonoma, voglio che questo sistema limiti questo tipo di giudizio, no? perché mi interessa avere, ci interessa a livello sociale avere dei, dei veicoli che si comportano secondo le nostre aspettative morali. E quindi cosa faccio? Cerco di costruire un algoritmo da poi, che poi va in, appunto iscritto nel sistema che sia in grado di fare questo tipo di, di vizi, di, di svolgere questo tipo di... Di giudizio, così che quando poi effettivamente incontrerà il ciclista non sfreccerà con un pazzo di fianco a lui ma rallenterà, gli darà spazio eccetera. Um, uh, questa è la machinetics, l'etica delle macchine. Perché ha un effetto sull'etica degli umani? Ha un effetto sull'etica degli umani per moltissime ragioni. Uh, la ragione principale è che spesso si dice beh, se noi siamo in grado di trasformare l'esperienza del giudizio morale in un calcolo, questo significa che si può avere, diciamo, una via in matematica, in senso lato, all'esperienza morale. Il che significa che possiamo determinare tramite un calcolo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che è esattamente quello che non riusciamo a fare in etica degli umani per questo abbiamo bisogno del dibattito, per questo abbiamo bisogno dell'incontro con l'altro, per questo abbiamo bisogno del rispetto, delle posizioni altrui, abbiamo bisogno della razionalità per eh, comprenderci e per arrivare a soluzioni condivise e così via. Questa idea di tradurre il giudizio morale in una procedura o in un calcolo non è nuova, eh, la troviamo parzialmente già in Leibniz ad esempio, però adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo questo nuovo mezzo no? che ci porta un po' a avere questa sorta di fuga prospettica, per cui rileggiamo l'umano nei termini dell'etica delle macchine, anche se dobbiamo tenere a mente che la partenza era rileggiamo le macchine in termini umani, no? siamo partiti dall'etica umana e siamo andati all'etica delle macchine e adesso torniamo indietro dall'etica delle macchine, all'etica degli umani. Il problema in questa circolarità è che il primo passaggio era già una semplificazione, cioè in ordine, eh, per eh, tradurre, forse qui stiamo andando un po' sul complicato, ma faccio del mio meglio per spiegare no, mi in maniera per tradurre l'etica umana in termini computazionali facciamo delle scelte, ovviamente, eliminiamo delle cose che sappiamo di non riuscire a tradurre in termini. Quindi quando poi torniamo dall'etica computazionale, all'etica delle macchine, all'etica degli umani, ormai abbiamo già eh, accantonato alcuni elementi che magari sono centrali per comprendere il fenomeno morale umano. Quindi quando noi torniamo indietro stiamo riducendo il punto di partenza qualcosa che non è, per semplicità, perché noi sappiamo, abbiamo un controllo scientifico, diciamo così, o matematico, di quello che succede in ambito computazionale che non abbiamo quando il, il, il fenomeno morale della complessità umana, quindi si rischia di perdere degli elementi che sono importanti. Eh, e, e diciamo che in, questa, in questo gioco di specchi, in questa circolarità, eh, succedono delle fasi molto interessanti e molto divertenti da un punto di vista che richiamano anche un po' di fantascienza. Una di queste è che se noi appunto percepiamo le macchine come una copia dell'umano, possiamo pensare che ora come ora abbiamo eh, per lo più stiamo parlando di che cosa potremmo fare se ci provassimo quindi siamo in un campo estremamente teoretico a livello di Machinetics ethics però possiamo, visto che l'intelligenza artificiale la conosciamo come un ambito che avanza a grandi passi possiamo pensare a un futuro in cui avremo sistemi che più o meno riformano come performa il eh, soggetto morale medio e un futuro di questi futuri in cui, siccome appunto l'intelligenza artificiale ha una crescita incrementale mentre l'intelligenza morale umana ha in a un plateau, senza proprio, proprio forse va avanti e indietro, anche lì poi il progresso morale è un, altro, eh, è un altro tema estremamente complesso però appunto abbiamo dei problemi nei confronti di dire che esista un progresso morale Tendenzialmente ha accettato che artificiale, eh, le, le capacità dell'intelligenza artificiale crescono, quindi possiamo immaginare un futuro dove noi avremo un soggetto morale artificiale superiore all'uomo, una sorta di profeta, una sorta di eh, eh, oracolo morale no? che ci dica fai questo, fai quest'altro e se segui le mie indicazioni eh, sarai. Saggio, sarai un soggetto morale, eh, che a mio parere è questo, questa argomentazione che è stata fatta, eh, soprattutto in ambito eh, da, da studiosi che appartengono un po' a questo eh, dibattito sulla superintelligenza, sul fatto che le macchine supereranno le capacità in, intellettive umane, è secondo me una dimostrazione tangibile del fatto che qualcosa non va nelle premesse. È perché viene, se ci riflettiamo un momento, succede che la chiave dell'esperienza morale, cioè la capacità di porre dei valori da sé e di vivere questi valori, viene negata perché abbiamo un terzo che ci dice cosa fare. No? Quindi siamo in una, come dire, non siamo più autonomi da un punto di vista morale, siamo eteronomi, seguiamo delle istruzioni. E molta tradizione morale ci ha spiegato che l'eteronomia non è un comportamento morale. seguire le istruzioni di altri è uno stato di minorità, non pensare con la propria testa, non essere critici nei confronti di ciò che ti viene, eh, che ti viene detto. Quindi abbiamo un po' questo eh, cortocircuito che magari deve farci riflettere sul fatto che appunto, il modo in cui vediamo l'etica degli umani dalla prospettiva dell'etica delle macchine eh, potrebbe essere una semplificazione che ridiamo delle cose rilevanti. Sì, verrebbe, per un profano, diciamo, la materia verrebbe da chiedersi quasi se eh, effettivamente si è possibile teorizzare una morale senza l'uomo. Cioè, cioè, di fatto, problema è un... esatto, la, completamente... Un morale universale, no? Per cui va bene per tutti. Perché va bene per tutti? Perché c'è un'entità che ha fatto un calcolo e ci dice che questo deve andare bene per tutti. E poi vediamo, no? Qual è il problema qui? E se io lo percepisco come qualcosa di errato... Qual è l'esperienza? Qual è appunto il fenomeno morale qui? Devo abdicare dal fatto che io sono un soggetto in grado di autodeterminarmi perché la tecnologia mi dice di fare qualcosa o l'autenticità del fenomeno morale sta lì? Non tanto nell'avere un carico che mi dice cosa fare. È estremamente interessante quello che, cioè, di cui ci stai parlando. E davvero tanto, tra l'altro appunto un, un po' hai eh, risposto già a un'altra cosa che volevo chiederti eh, però ecco mi viene istintivo pensare che eh, appunto mh, la nostra società diciamo negli ultimi anni abbiamo sempre più un po questo affanno questa cosa delle, della precarietà esistenziale o di vita insomma quotidiana soprattutto questi ultimi due anni di crisi insomma prima pandemica poi cioè adesso negli ultimi mesi con che la guerra e quindi spesso magari diciamo l'idea che ci possa essere un soggetto terzo che, che decide per noi forse mh, a molte persone potrebbe iniziare quasi a piacere non so come dire e, e quindi poi mi è da, da chiederti beh, due cose, una si riallaccia un po' a quello che già hai detto, quindi eh, c'è cioè quest questa discrezionalità cioè se la discrezionalità di un terzo soggetto umano però mette un po' a disagio invece appunto il percepire che sia tutto un calcolo e quindi oggettivo diciamo, eh, viene sicuramente percepito in maniera diversa e quindi cosa c'è da sostituire in questo gi giudizio umano. Poi mi chiedevo anche se, eh, se immagino insomma, con la, che tu abbia appunto citavi anche prima, eh, cioè, beh, senza fare i nomi, però comunque autori americani o inglesi. E, quindi insomma c'è una direzione globale insomma, di, di queste cose che, che va in una certa direzione però magari eh, non è sempre così, non è, magari non è così in Europa, magari non è non so, così, magari, cioè, oppure è così ma in maniera diversa in Cina magari, dove c'è appunto il... il diverso assetto diciamo nel modo in cui l'automazione si sta sviluppando proprio la società stessa è diversa quindi appunto questo calcolo poi è molto dettato anche dalla società da cui che va a crearlo no? eh. e quindi chiedere un po cioè, se c'è effettivamente una differenza e ecco, quali possono essere invece gli spiragli che trovi un po più che mettono meno in uh... evidenza meno questa contraddizione che... di cui parlavi prima eh. Grazie, due domande molto interessanti parto dalla prima sulla questione del fatto che abbiamo sempre meno fiducia sul nostro giudizio morale del nostro giudizio morale ci fidiamo sempre meno no? delle nostre eh, in un certo senso della nostra capacità di prendere decisioni buone dal punto di vista morale e vogliamo trasparenza vogliamo le prove che queste decisioni siano buone eh, Ora parlo in termini un po' generali, quindi c'è un po' di semplificazione, però ogni tanto queste semplificazioni aiutano a cogliere magari degli aspetti eh, appunto interessanti. Secondo me questo è il tema a cui ho dedicato la tesi di dottorato. Eh, ci sono due direzioni in cui ci stiamo muovendo, proprio perché non abbiamo più tanta fiducia nella nostra capacità di prendere decisioni morali. La prima è di trasformare il giudizio morale in una procedura, per cui se seguiamo la procedura abbiamo, e, e crediamo che la procedura sia corretta, abbiamo se non altro una eh, giustificazione, no? Abbiamo se non altro un'assicurazione del fatto che abbiamo fatto le cose per bene. Poi magari il giudizio è sbagliato perché i contenuti sono errati, però se non altro noi abbiamo preso tutte le precauzioni che potevamo prendere per fare di questa decisione una decisione razionale, una decisione ponderata, una decisione che ha cercato la, la, la condivisione delle ragioni e così via. È un po' uno spostamento no? dalla eh, giustezza del giudizio in sé alla bontà della procedura come assicurazione della bontà del giudizio. Eh, Dall'altra parte abbiamo, soprattutto sospinta da questa rivoluzione tecnologica per cui sembra che abbiamo sistemi in grado di eh, darci raccomandazioni su cosa fare e su questo poi torno, eh, spinti da questa, da questa idea, da questa percezione, eh, abbiamo la speranza di avere un sistema che sia in grado di indicarci la retta via. Eh, ho già detto cosa penso di questa eh, direzione. Quello che penso io poi ha un valore limitato. Se ci guardiamo in giro, eh, entro un attimo nel tecnico di cose di filosofia morale che mi interessano molto. Tento di essere chiaro, se non sono chiaro dimmelo. Eh, C'è tutta una tradizione in filosofia morale che insiste sul giudizio, non come procedura, ma come qualcosa che si impara con l'esperienza e qualcosa che ci espone, diciamo, come individui, avanti alla difficoltà di prendere giudizi e ci chiede di essere responsabili a riguardo. Eh, tutte cose che sono difficili da tradurre in linguaggio computazionale, ma potrebbero cogliere degli elementi cruciali del fenomeno morale. È la tradizione della filosofia pratica aristotelica, è la tradizione della fronesis, è la tradizione della filosofia ermeneutica tende a comprendere il giudizio appunto, morale come un giudizio di esperienza eh, si prova, si sbaglia, si cresce si guardano degli esempi si tenta di essere all'altezza degli esempi ma non c'è una procedura, non c'è un algoritmo non ci sono delle istruzioni da seguire è una questione appunto di esperienza e di pratica eh, il che significa che è anche qualcosa di opaco cioè quando poi noi chiediamo al saggio, per usare una parola appunto un po' antica che non ci piace più tanto. Quando noi chiediamo al saggio perché, il saggio può esporre delle ragioni, può esporre delle intuizioni, ma non ci può esporre la procedura, no? la regola, ci espone quello che a suo parere è eh, la giustificazione del giudizio, no? c'è una sorta di opacità, cioè non possiamo andare a dire sì ok ma quali sono i passi esattamente che hai fatto? così poi noi li facciamo e produciamo dei giudizi. È una questione di esperienza, c'è un po' di opacità, noi valutiamo, eh, abbiamo grande interesse nella trasparenza e quindi abbiamo un po' questo contrasto. No? E abbiamo un po' di sospetto nei confronti di queste forme del giudizio che tradizionalmente non sono solo le forme del giudizio morale, sono anche le forme del giudizio giuridico, e così via, quindi il giudice, che sono le forme di giudizio di autorità, diciamo così. Cioè, quindi quando abbiamo una persona che ha un'esperienza in un settore e grazie alla sua esperienza ha affinato l'intuito, ha affinato le capacità che vi portano a prendere le decisioni e quindi ha una certa autorità in quell'ambito. Il giudice e un altro è il medico che fa diagnosi, no? Eh, è molto complesso fare diagnosi, ci sono tantissimi parametri da considerare, quindi il buon diagnosta è un po' una figura di autorità. Un altro termine che spesso si usa per connotare questo tipo di giudizio è il genio, no? Ci affidiamo al genio di questi professionisti, di queste persone che hanno appunto affinato la loro capacità di prendere questi giudizi. Non ci piace assolutamente, ormai da noi contemporanei non abbiamo più questa fiducia nei confronti dell'esperto, no? E quindi cosa facciamo? Creiamo degli strumenti di intelligenza artificiale per supportare il giudizio del giudice, il giudizio del medico piano ossa e il giudizio morale, machine metrics. No? Questi sono sistemi basati su machine learning, quindi hanno, per essere brevi, ora il tema è molto complicato, quindi semplifico un po' brutalmente, però sono sistemi capaci di creare, di, di trovare dei pattern all'interno di grandi mole di dati e quindi sulla base di questi pattern sono capaci di associare poi un dato a un giudizio nel caso del giudice ad esempio abbiamo sistemi di raccomandazione che propongono al giudice una previsione ad esempio su uh, uh, la decisione se è meglio dare la libertà vigilata o meno a un reo che, ha, eh, che bisogna appunto giudicare per il medico abbiamo sistemi di raccomandazione che sulla, su, sui dati raccolti durante gli esami danno una diagnosi sono cosiddetti sistemi di raccomandazione cioè ora come ora sono pensati per supportare il giudizio del medico o del, o del giudice quindi dargli più informazioni chiaramente una delle cose che a livello psicologico Human Machine Interaction, quindi l'interazione tra il uh, e la macchina è venuta fuori è che abbiamo un bias nei confronti di queste macchine, un pregiudizio Il pregiudizio deriva dal fatto che pensiamo che il, il risultato di queste previsioni sia oggetto di calcolo oggettivo come dicevi tu. e quindi tendiamo a pensare ma chi sono io per oppormi? io che ragiono in termini di esperienza so che sono un soggetto fallibile l'esperienza funziona, sì, ma Fallibile. ci sono dei casi in cui non funziona, tutti prendiamo i validi, no? sappiamo di essere fallibili, chi sono io per oppormi al giudizio di una macchina che invece ha calcolato questo giudizio e questo è basato sia su appunto un, un rapporto problematico con questi giudizi di esperienza di cui non ci fidiamo più perché viviamo in una società che valuta il calcolo più dell'esperienza, sia una Uh, un misunderstanding, un'incomprensione di cosa sono questi sistemi che sono sistemi probabilistici e che quindi ti dicono che cioè, la, la, diciamo, le ragioni su cui basano una certa raccomandazione sono ragioni che sappiamo essere, come so, valide per il 70% dei casi e c'è cioè un 30% dei casi in cui sono valido quindi il soggetto che tu stai valutando, l'individuo, uh, il caso individuale può benissimo cadere nei casi nel eh, eh, margine di errore del sistema di raccomandazione, ma il sistema di raccomandazione può presentare questa, la sua raccomandazione non come qualcosa che ha un margine di errore, ma come una verità di calcolo, no? come un 2 più 2 uguale 4, no? eh, e noi percepiamo gli output dei sistemi computazionali come 2 più 2 uguale 4, no? e non come potrebbe essere così, ma ho questo tipo di margine di errore. No? In più, un altro problema che abbiamo è che sappiamo che questi sistemi incorporano dei pregiudizi questi sistemi imparano sui dati che noi abbiamo eh, riguardanti la società no? e noi sappiamo che molti dei giudizi che effettivamente prendiamo su temi sociali sono basati su pregiudizi eh, perché abbiamo ereditato questi pregiudizi da, dalla nostra cultura in qualche modo li riproduciamo eh, Ogni tanto abbiamo consapevolezza di questi pregiudizi, quindi nel caso individuale riusciamo a, eh, individuale riusciamo a eh, comprendere questo pregiudizio e agire di conseguenza, quindi giudicare in maniera eh, eticamente adeguata e in alcuni casi siamo vittime di questi pregiudizi oppure crediamo in questi pregiudizi e li affermiamo. Eh, il fatto però è che questi sistemi di raccomandazione sono allenati su questi dati per cui, in un certo senso, imparano questi pregiudizi e poi li riproducono. Senza avere consapevolezza del fatto, ovviamente sono dei sistemi di raccomandazione, non hanno consapevolezza del fatto che sono dei pregiudizi sociali. Noi abbiamo la consapevolezza. E quindi dobbiamo comunque mantenere uno spirito critico nei confronti di questi giudizi. noi siamo però portati a mantenerlo, perché appunto percepiamo questi, questi output come calcoli e come raccomandazioni che per il 99,9% dei casi ci azzeccano, quindi capisci che eh, la professionalità è messa in difficoltà da questo giudizio, anche perché immaginate cosa significa esporsi e dire no, io nego la raccomandazione del sistema e affermo la mia intuizione, quindi immaginate cosa può portare questo a livello legale nel caso poi di opporsi da parte del medico eccetera. È difficile opporsi al giudizio delle macchine anche se, se poi si parla di queste macchine del progetto, lo sappiamo che ci sono dei limiti e questi limiti vanno compresi e, e vanno comunicati. Oh, ti chiederei di tornare poi, sulla seconda domanda che ti ho fatto dopo, però volevo prima dire una piccola cosa, eh, adesso inizio rispetto a quello che hai detto mh, un po' po'c'anzi, ehm, ecco per esempio gli esempi che si fanno sempre, insomma ho avuto modo in alcune interviste passate insomma, di affrontare già queste, questi temi, però per esempio sono quelli della, del, dei giudici per esempio che in base appunto cioè, i dati degli Stati Uniti magari prevedono che una un diciamo, afroamericano magari abbia diciamo, dati che non giocano su vantaggio è un fatto sociale che è in buona parte anche pregiudiziale rispetto al caso personale e altre cose simili possono avvenire per esempio nel, nella, nella sezione dei curricula eh, in in cui non c'è un lavoro. Eh, Visto che in quel punto ti occupi di, diciamo, in particolare di eh, guida autonoma e comunque di automazione, mi chiedo se ci occupi degli esempi un po' in questo, in questo campo. siamo un pochettino più astratti, però magari potrebbero in qualche modo magari, mm. so. Allora, diciamo che chi lo sappia, nell'ambito della discriminazione su base di dati, eh, il problema magari non è così transibile. Altri problemi. Uh, abbiamo altri problemi uh, per quanto riguarda ad esempio i sistemi di uh, machine perception, quindi il modo in cui i dati vengono utilizzati. Abbiamo problemi di privacy, come si diceva prima, quindi il fatto che noi raccogliamo dati attraverso i veicoli autonomi molti di questi dati sono personali e sono sensibili, quindi dobbiamo imparare a gestirli nel maniera, nella maniera corretta. Eh, e poi un altro ah. problema che abbiamo è, mh, sempre in termini di affidabilità, diciamo così, della performance nella macchina, eh, abbiamo problemi di riconoscimento, eh, questi sono problemi trasversali eh, nella, nella in una machine perception, cioè abbiamo problemi eh, eh, per quanto riguarda la capacità dei nostri sistemi di catalogare o di riconoscere certi enti come effettivamente eh, quegli enti, ad esempio abbiamo dei sistemi che ci permettono di riconoscere una forma dell'ambiente come un essere umano, eh, ma abbiamo difficoltà quando questo, questo essere umano è accucciato o è sdraiato, eh, quindi, Proprio perché da un certo punto di vista i dati con cui noi alleniamo questi sistemi di riconoscimento hanno principalmente immagini di mani in piedi. No? Quindi quando il è in piedi il sistema lo può riconoscere. Quando il mano è accucciato o sdraiato facciamo capita. Ma chiaramente può succedere, no? Sulla strada di vedere un essere umano accucciato eh, o sdraiato e abbiamo bisogno che il sistema lo riconosca e lo eviti. Quindi abbiamo problemi di questo genere, diciamo, più di che altro più che problemi di discriminazione chi lo sappia. Eh, eh, sì, sostanzialmente direi questo. Alcuni, in alcuni ambiti, diciamo così, del mondo ricchissimo e complicatissimo dell'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica, alcuni problemi si trasferiscono meglio di altri. Eh, oppure a, a diversi livelli di sviluppo, magari ci rendiamo conto che è un problema non avevamo messo a fuoco prima magari diventa rilevante. Eh, il che di nuovo è un ennesimo invito all'interdisciplinarità anche interna, cioè se uno si occupa di etica dei veicoli autonomi può essere utile che sappia qualcosa di etica delle armi autonome, di etica dei sistemi di raccomandazione e così via perché ogni tanto alcuni eh, problemi si trasferiscono da un ambito all'altro è utile avere questa visione di insieme, anche se naturalmente non è probabilmente facile. Claro. E ci arriveremo a alcune queste cose, invece sulla quello che ti chiedevo prima rispetto alla visione diversa diciamo, in Europa, rispetto mm. agli Stati Uniti o alla la cioè, Variabilità no. sociale e culturale è assolutamente un problema, no. Uh, no, no. nel senso che in società diverse abbiamo valori diversi, uh, a livello descrittivo, quindi cioè, ad esempio c'è un uh, bello studio di uh, psicologia morale dell'MIT uh, riguardo proprio la guida autonoma. C'è questa piattaforma che si chiama Moral Machines che sostanzialmente consiste nel sottoporre agli utenti, uh, forse ne hai già sentito parlare o hai avuto caso di provare, uh, sottoporre agli utenti delle degli scenari di collisione inevitabile, quindi ad esempio abbiamo un'auto a guida autonoma con un problema in freni eh, che può distribuire i eh, eh, danni diciamo così, fisici agli utenti della strada in maniera diversa. Questo significa che ad esempio può scegliere se stabilizzare i pedoni o i passeggeri eh, e poi complicare lo scenario in, in ultimitesime volte. Uh, all'utente si chiede appunto quale tra due scelte vuole selezionare sulla base delle proprie impulsioni morali e cosa hanno fatto questi eh, psicologi morali? hanno raccolto moltissimi dati eh, tracciandoli, quindi sapendo eh, eh, da dove veniva il, insomma da dove eh, si collegava l'utente che rispondeva a questo, a questo test, un pare 13 scenari per ogni utente, una cosa hanno raccolto questi dati li hanno aggregati e poi hanno rappresentato questi dati in un grafico che mostra come eh, diversi cluster eh, diciamo così geografici quindi culturali questa è la, la, eh, ragionano secondo diverse priori, eh, priorità di valori come ad esempio eh, il cluster eh, meridionale, che raccoglie dati principalmente dal Sud America, tende a eh, dare priorità, quindi proteggere in questi casi eh, le persone più giovani, mentre ad esempio il cluster orientale tende a dare priorità agli anziani eh, per quanto riguarda la protezione. No? Quindi abbiamo impulsioni diverse, in società diverse punto 1 punto 2 abbiamo progettualità politiche diverse in società diverse e quindi abbiamo diverse attitudini nei confronti dello strumento digitale lo strumento digitale l'intelligenza artificiale questa capacità di raccogliere, soprattutto di raccogliere di elaborare dati e magari utilizzare questi dati per influenzare le scelte delle persone eh, è uno strumento che appunto può essere percepito in maniera diversa no? In società dove l'autonomia del singolo prende il sopravvento sul benessere del gruppo possiamo percepire gli utilizzi di questi sistemi volti a massimizzare il benessere del gruppo come delle intrusioni nel proprio ambito di autonomia, quindi come paternalismo, no? eh, paternalismo politico, paternalismo tecnologico, però come, come qualcosa che limita la nostra autonomia e quindi è da combattere. In società dove il benessere dei molti, in un certo senso, ha una... può competere con l'autonomia del singolo, oppure in società in cui riteniamo che sia giusto che in alcuni casi l'autonomia del singolo sia limitata per perseguire il bene comune, l'utilizzo di questi sistemi potrebbe essere accettato proprio perché ci permette di massimizzare questo bene comune anche se va a, a scapito di dell'autonomia del singolo per noi occidentali questo discorso è un po' problematico è decisamente problematico, non è un po problematico e per noi, noi mettiamo spesso questo utilizzo su quelli che in inglese chiamano slippery slope su questa sorta di, uh, mh, uh, di collina scivolosa diciamo così per cui si dice che questo è il primo passo verso un sistema totalitario, dove l'autonomia del singolo è legata e si usano dei sistemi tecnologici per influenzare le scelte. Questo è il modo in cui spesso si percepisce l'utilizzo di questi sistemi dal punto di vista occidentale. Non ne so abbastanza per dire come questi sistemi sono percepiti in strutture diverse dalla nostra, però chiaramente Diversità culturali sono in valore ed è giusto considerarle quando facciamo questo di discorsi è giusto fare in modo che la nostra prospettiva, soprattutto la prospettiva occidentale, non sia la prospettiva con la P maiuscola. e forse noi abbiamo un po' la tendenza a fare questo anche a concepire l'intelligenza artificiale come un, un, un affare nostro o forse addirittura un affare statunitense, americano no? perché insomma, è nella Silicon Valley di questo è esploso e in buona parte anche a livello filosofico, se non altro agli inizi c'è stato grande fervore laggiù, poi c'è stato un, un interesse, naturalmente ci sono esempi eh, eh, che, vanno, che non confermano diciamo, di nuovo questa semplificazione, però eh, la cultura americana ha cominciato a riflettere sull'intelligenza artificiale molto presto. Quindi, insomma, dal punto di vista occidentale, secondo me dobbiamo stare attenti a, alla diversità e dobbiamo abituarci, abituars, abituarci abituarsi a comprendere questa diversità e a valutarla filosoficamente, che non significa essere nei confronti di questa diversità, ma significa essere appunto critici. Uh, la diversità c'è, c'è anche tra l'approccio europeo, per così dire, l'intelligenza artificiale, l'approccio statunitense, l'approccio cinese. Eh, e così via, quindi insomma dobbiamo fare un po' di palestra intellettuale soprattutto insomma dal, dal lato filosofico no? per comprendere questa diversità e imparare a farci conti eh, in maniera tipica ma eh, eh, appunto non ne so abbastanza, è un gran lavoro eh, non ne so abbastanza, servono competenze di filosofia ma certamente anche competenze di economia, di politica eh, per comprendere davvero a, a fondo questo processo Uh, quindi credo che insomma, confessioni di ignoranza qui siano più che uh, ben volute, uh, molto meglio confessare la propria ignoranza che uh, non riconoscere la confessione del campo e esporsi in giudizio uh, in po poco contatto ti ascolterai per ora anche per le competenze che hai anche per il modo in cui appunto, sei molto attento a non sbilanciarti e, e a mettere anche la complessità stessa del, del campo quindi. Uh, appunto, a non spingerti troppo oltre nelle, nelle tue affermazioni. Sì, ecco eh, che sicuramente sia utile delicato, per i filosofi tutti. per In questi casi <ride> sì. eh, voglio <ride> prendere gran. <ride> mi spiego, però, a farti una domanda, poi se vuoi, cioè se avrai cioè, qualcosa da dire, se non ti ha senso, liberissimo anche di non uh, cioè, di passare oltre. Um, e appunto, siamo, soprattutto nelle ultime settimane siamo rimpiombati un po' nel percepire la nostra società come eh, società europea diciamo come aperta all'eventualità di, di, di una guerra. E come è il caso Ucrania, c'è stato, stato mh, magari per chi è, mh, non è più giovanissimo, c'è stato il caso della guerra dei Balcani, che però anche in quel caso, pur essendo molt, ancora più vicina diciamo, territorialmente, però è stato percepito comunque come qualcosa di, di più lontano, perché ancora c'era un po' la dei due blocchi, insomma, nel, uh, cioè forse non così vicina, e invece oggi, diciamo, diciamo, anche guardate i giornali, c'è quasi qualcuno insomma, a temere che... insomma, <ride> Poi la cosa possa ripiombare nella vita di ciascuno di noi, la, la storia. La, così. E quindi viene, cioè, si inizia anche a. si faceva magari poco caso un tempo, però insomma, si, se uno ascolta i telegiornali, insomma, si inizia anche a, a parlare intanto dei, diciamo, dei, dei droni, in quel caso, cioè comunque vengono utilizzati ormai diffusamente. Chiaramente non sono le immagini fantascientifiche da, da Terminator, insomma, però. C'è questo tema insomma dell'automazione dell nell'armamentario. E... Cioè, come è come un tema su cui c'è molto dibattito da ah, qualche anno. C'è un articolo sulle armi, sulle armi autonome in questo libro, scritto da Guglielmo Tamburini, che ho schiaffonato, con cui ho edito eh, questo volume. Guglielmo Tamburini è uno degli... Autori di riferimento in panorama internazionale su questo tema. Quindi spero di non dire cordellerie se vado no con il mio telefono. <ride> eh, no, allora eh, è un tema molto interessante, interessante nel senso che ha dei di sulla schiena, no? Eh, perché c'è bisogno di molta responsabilità in questo campo e si tocca con mano l'importanza e la difficoltà del discorso etico e regolativo, etico di policy, in questo campo sono molto stretti chiaramente le due dimensioni, sono molto stretti le due dimensioni. Eh, allora, c'è ricerca nell'ambito dei cosiddetti sistemi di arma autonoma? Sì, c'è. Cioè, qual è il punto? Il punto è di sviluppare sistemi d'arma che siano in grado di, ingaggiare obiettivi militari, il eh, che significa raggiungere un terreno di conflitto, eh, analizzare il territorio, riconoscere degli elementi dell'ambiente come obiettivi militari e a questo punto le salve si dividono o aspettare che l'operatore umano effettivamente ingaggi e quindi Uh, attacchi obiettivo oppure autonomamente come sistema d'arma prendere la decisione di ingaggiare. Uh, magari l'esempio appunto più intuitivo non è Terminator, come dicevi tu, quindi non è questo sistema umanoide uh, che viaggia nel tempo per, per uccidere obiettivi militari, ma è pensiamo, un drone uh, dotato di Che è in grado di loiter, si di dice di sorvegliare una certa area, eh, riconoscere se ci sono obiettivi unitari, carri armati, insomma, dipende dal sistema eh, eh, di, nuovo, di, di riconoscimento, immagini, no? quali sono le categorie caricate sul sistema che sono da eh, catalogare come obiettivi unitari. Uh, e appunto nel caso uh, uh, in cui un oggetto venga riconosciuto come obiettivo può rilasciare un missile oppure direttamente uh, uh, catapultarsi su questo, sistema, su, su questo oggetto. Scusate. Uh, il che perché si fa ricerca in questo ambito? Si fa ricerca in questo ambito per ovvie ragioni di supremazia militare perché non si mettono esseri umani in prima linea quindi ci sarebbero eh, meno perdite umane, le perdite umane sono chiaramente uno degli, degli elementi che rendono una guerra odiosa e più difficile da far digerire in patria, no? quindi pensiamo a come so, un esercito statunitense che invece di invadere l'Iraq eh, o di mandare truppe in Afghanistan manda droni, eh, non hai perdite umane, hai ovviamente delle perdite a livello economico, però quelle ci sono sempre nelle guerre, no? quindi da un certo punto di vista è un male che siamo più in grado di interiorizzare rispetto alla perdita di umano. Quindi supremazia militare, capacità di appunto, intraprendere atti ostili senza mettere eh, personale umano in prima linea e secondo alcuni anche questioni morali, nel senso che si pensa che queste armi, esattamente come da un certo di, un punto di vista, i sistemi di raccomandazione performano meglio degli esseri umani, che siano giudici o medici, Il, la, le auto a guida autonoma si pensa che siano in grado di guidare in maniera più sicura l'essere umano, in questo caso si pensa che i sistemi di arma autonoma siano... Eh, dei combattenti migliori rispetto agli esseri umani perché permettono di minimizzare le vittime civili e quindi di mantenere diciamo, la guerra eh, o gli atti ostili eh, concentrati su obiettivi puramente militari e inoltre non sono sensibili a quelle limitazioni tipiche dei soldati umani che sono eh, alla base di comportamenti eh, criminali. No? quindi reazioni emotive, eh, stress, eh, tutta una serie di problemi che sappiamo essere eh, eh, tipici, no? eh, sono dati che portano questi soldati a prendere, a, ad, ad avere degli atteggiamenti che poi che sono compresi eh, giustamente come i crimini eh, di guerra. Eh, e il terrore anche, no? la paura, eh, che ci porta a reagire in maniera eh, sconsiderata. Eh, insomma, l'idea è di nuovo bypassiamo il giudizio dei soldati che sappiamo essere fallibile creiamo dei sistemi che sono molto meno fallibili rispetto agli esseri umani e avremo le guerre pulite, no? le guerre etiche e, eh, insomma problemi da tutte le parti ovviamente problemi sia sul presupposto che questi sistemi siano effettivamente migliori rispetto agli esseri umani problemi che riguardano la dignità dei combattenti uccisi in questo modo, uccisi da una decisione che è presa da un sistema non supervisionato, quindi un sistema in cui un essere umano non partecipa alle decisioni. Chi è responsabile di queste morti, quindi il sistema stesso, si senso attribuire responsabilità morale a un sistema tecnico, poca a mio parere, chi ha dato l'ordine di utilizzare questi sistemi? Ma non c'è un, un, un filo diretto tra l'ordine generale di utilizzare questi sistemi e il fatto specifico del combattente ucciso lì dal drone che ha preso questa decisione. Il programmatore? Vale. Eh, quindi abbiamo problemi di distribuire la responsabilità e chiaramente in caso di crimini di guerra distribuire la responsabilità già è complicato di per sé, ma è fondamentale quindi di nuovo il rischio di rendere la guerra ancora più lupata, ma ehm, abbiamo problemi di affidabilità di questi sistemi. Di nuovo, abbiamo, in altri campi abbiamo problemi a distinguere tra... Cioè se io ho un sistema di, di machine recognition che non, non distingue un gattino da un cagnetto, poco male, no? Se io ho un sistema di machine recognition che scambia un bus e lo prende per un carro armato, esempio discusso in di letteratura. Ho un problema, perché se non c'è la supervisione umana il sistema ingaggia e quindi si schianta, ad esempio, su un bus che potrebbe essere pieno di persone, pieno di noci. Eh, quindi, quanto possiamo fidarci di questa visione per cui la guerra è più pulita se abbiamo sistemi d'arma autonoma? non ha andati tutto il campo e così via. Così via. Uno dei eh, principi che è emerso qui e che è importante anche per la guida autonoma, principio framework, insomma cornici per gestire questo fenomeno è quello del controllo umano significativo. L'idea è che ogni passo eh, del funzionamento di un sistema debba avere un umano, un referente umano che è responsabile per quel passo, per cui sia in grado di esercitare un controllo significativo su quel passo, di modo che qualcosa, quando qualcosa va male siamo in grado di distribuire la responsabilità in maniera corretta, ma allo stesso tempo abbiamo anche eh, come dire, la possibilità di far sentire responsabili coloro che partecipano a questo passo da questo processo, perché sanno che quando qualcosa va male poi si andrà a bussare alla loro porta. Uh, questo è un framework che ci permette un po' di andare oltre questa deresponsabilizzazione che viene dal delegare azioni così importanti di sistemi. Dicevo che è un ambito dove etica e legge hanno ovviamente molto a che fare. E qui il problema fondamentale è che le domande, diciamo che c'è cioè, un movimento che vuole, che chiede che queste armi vengano messe, vengano messe al bando, i cosiddetti killer robots, eh, che appunto già dà un'idea di come vengono comprese queste macchine, no? quindi non sistemi d'arma che ci permettono di combattere meglio, ma killer robots, eh, vengono messe al bando a livello internazionale e c'è cioè ovviamente resistenza. Eh, e il problema è che l'etica arriva fino a un certo punto no? in questo tipo di eh, problemi. Eh, arriva fino a un certo punto, arriva alle coscienze individuali, arriva ai movimenti della società civile, eh, c'è dell'altro. Soprattutto se vogliamo risultati, se vogliamo imporre risultati tangibili a livello di società c'è dell'altro. Fare questo passo da etica a legge è naturalmente complicato. No? al tavolo del legislatore ci sediamo tutti, non si siedono solo i filosofi e gli attivisti e quindi si siede il politico che può avere dell'interesse questo in tipo di questa tecnologia, si siede il mondo del, uh, dell'industria militare. Eh, no. Cioè, appunto, tu ti occupi molto appunto, anche con la guida autonoma rispetto alle questioni di design di. cioè rispetto appunto, in un dipartimento di ingegneria, di meccanica, insomma, eh, questioni di, di design. E, mh, si immagina, insomma, secondo me guardando i film di fantascienza, insomma, eh, che un robot più umanoide, nel senso, con delle caratteristiche, così sia percepito. Ehm, meglio per alcuni usi, no? perché c'è anche proprio il problema solito del eh, robot cos'è un oggetto o un soggetto con cui interagiscono. Quindi, eh, quindi volevo chiederti era eh, questo aspetto rispetto appunto all'umanizzazione del, del soggetto robotico, eh, e se questo dal diciamo, punto di vista dell'etica, dell questo che implicazioni potesse avere, È eh, bella domanda, eh, davvero una bella domanda e un altro campo ricchissimo allora, robotica umanoide la robotica umanoide è tutte le volte un'opzione che si esplora nel più largo ambito della robotica sociale quindi l'idea di costruire degli oggetti robotici perché interagiscano socialmente con eh, sì. l'idea è appunto che eh, anche qui ci sono eh, idee contrastanti però il punto è quello di progettare robot che assomiglino all'umano un po' perché noi siamo già portati ad antropomorfizzare eh, oggetti che interagiscono con noi o che un po' assomigliano agli umani un po' perché a questo si pensa che in un certo senso ci aiuti a percepire l'oggetto in termini più familiari e quindi ci aiuti a, come dire, sorpassare quel senso di estraneità che abbiamo quando interagiamo con nuove tecnologie in giro. Eh, qui c'è una, una famosa curva eh, eh, che, in sostanza, eh, spiega come la somiglianza dell'oggetto robotico all'umano è percepita come estremamente problematica e da un certo punto di vista eh, eh, strana, quasi rivoltante, fino a un certo punto di somiglianza. Quindi abbiamo come dire, questa reazione negativa nei confronti di oggetti che assomigliano a umani, ma percepiamo che non sono umani, un senso di repulsione, ecco, repulsione è la parola giusta, che poi viene superato quando appunto questa sorta di soglia viene quando si passa questa sorta di soglia e l'oggetto assomiglia abbastanza a un essere umano per essere preso come un essere umano. Eh, si chiama The Uncanny Valley, eh, la, la valle di, della stranezza. No? cioè questa valle in cui appunto c'è una somiglianza che non è abbastanza, per cui abbiamo ripulsione nei confronti dell'oggetto, oltre la quale invece tendiamo a percepire l'oggetto come un quasi altro, quindi qualcosa che sappiamo di un essere umano, un fondo, anche se assomiglia a un umano, però come dire, giochiamo con questa funzione, no? ci lasciamo trasportare da questa funzione, applichiamo gli schemi mentali che applichiamo nelle interazioni con gli esseri umani all'interazione con il robot e quindi le interazioni sono molto belle, sono facili, sono familiari, sono gratificanti, no? E questo è un obiettivo di design il designer vuole che l'interazione sia gratificante sia positiva per cui si riesca ad ottenere il risultato voluto no? il motivo per cui si mette il robot in una certa posizione è più che altro per semplificarci la vita quindi vogliamo che l'interazione sia facile per ottenere lo scopo eh, per cui appunto utilizziamo questo sistema ehm, quindi l'antropomorfismo un po' aiuta questo obiettivo, Dall'altro c'è il problema che quando antropomorfizziamo proiettiamo sui sistemi delle aspettative molto complesse che questi sistemi più delle volte non sono in grado di eh, soddisfare. Ad esempio proiettiamo sui sistemi la capacità di avere una dimensione interna emotiva, perché non sono abituato a interagire con per persone che hanno una dimensione interattiva. e questo può essere un problema no? dal punto di vista dell'interazione uomo-macchina? Un problema che può essere gestito creando un'imitazione della vita interiore emotiva nel sistema, quindi la capacità, ad esempio, di esprimere a livello di espressione facciale delle emozioni. Noi esprimiamo le nostre emozioni eh, tramite gesti facciali, no? gesti facciali forse non è il termine giusto, vabbè, insomma. <ride> mi siamo capiti, uh, sorpresa, uh, il fatto che non ci stiamo intendendo, dubbio, uh, no? quindi se a livello di design io uh, creo una sorta di viso, doto il sistema di una sorta di viso e gli faccio fare delle espressioni che comunicano disgusto, stupore, uh, sorpresa e così via, rendono le informazioni più facile, no? Lo scambio di informazioni più facile. Eh, però magari poi tendo a proiettare anche qualità morali sul sistema, o il fatto che il sistema abbia delle preferenze, o il fatto che il sistema abbia delle reazioni a certi stimoli come sono le nostre reazioni, questo è un problema ovviamente uno dei temi di cui spesso si, si discute e che è molto interessante e di nuovo molto complicato per cui dobbiamo stare attenti alle nostre intuizioni, è il fatto che si creano dei legami emotivi con questi oggetti, oggetti con queste cose che siamo appunto portati da, da una certa prospettiva a percepire come cose dall'altra a non percepire solo come cose ma come qualcosa di più per cui creiamo questi legami emotivi e in quindi, casi che non so di pericolo siamo portati a mettere in salvo, magari anche a mettere in salvo a scapito di eh, colleghi, magari colleghi che non ci sono particolarmente simpatici e così via, Vabbè, questa è una battuta, ma per dire no? Si creano dei legami affettivi, si possono creare dei legami affettivi molto intensi con questi sistemi che sono fatti per essere scambiati o per essere percepiti come se fossero esseri umani o come se fossero agenti sociali, no? in termini un più corretti, un po' più astratti. No? Eh, quindi l'antropomorfismo è un arma taglio eh, che ci porta a fare cose strane. E qualche anno fa, forse un paio di anni fa, un robot eh, antropomorfo con fattezze femminili, Sofia, eh, sviluppato dalla Hanson-Sudati, ha avuto come riconos riconoscimento, è stata riconosciuta la cittadinanza di un paese arabo che ora mi sfugge, della Tunisia eh, Arabica, dove la situazione femminile eh, è diversa da come noi occidentali la conosciamo. Quindi ci sono questi cortocircuiti no, della nostra comprensione dell'Egitto. Eh, eh, cioè, insomma, ci porta ad avere dei cortocircuiti eh, da questo punto di vista, complica le cose di nuovo eh, eh, in maniera ulteriore. Uno dei suggerimenti che si trovano in letteratura a riguardo su come usare l'antropomorfismo per creare interazioni eh, positive è di usare l'antropomorfismo fino al punto giusto. Cioè, Usare l'antropomorfismo fin tanto che aiuta l'interazione a essere fluida, aiuta il fatto che l'interazione sia fluida, sia facile, sia divertente, ma si fermi prima della proiezione di qualità prettamente umane sul sistema. Come fare è un mistero su cui però molti roboticisti e designer stanno lavorando. Siete affascinante Tonko wow quindi sì, sì, sì, sono casi divertenti ci vengono fare sì, anche poi molto prete pratiche c'è una sensazione che sul nostro futuro assolutamente sì. sì. sì, tutti argomenti interessantissimi e immagino che siamo sapresti intrattenerci ancora molto a lungo però non possiamo approfittare troppo di te quindi. mi piace chiacchierare <ride> E quindi eh, insomma ti faccio le, so, cioè, le due domande più o meno che facciamo quasi sempre alla, in chiusura delle nostre interviste. Eh, la prima eh, è legata diciamo, al mondo della, della fantascienza, eh, diciamo, sia dal punto di vista diciamo, eh, hollywoodiano o comunque di serie televisive, se avevi magari qualche mh, spunto interessante da farci su cose magari anche divertenti, piacevoli da guardare ma anche intelligenti sul piano di riflessione quindi questa è una Certo, una. certo. Eh, allora io ho, avuto, ho sempre avuto un rapporto eh, di odio e amore nei confronti della fantascienza o odio anzi eh, perché diciamo che prima di cominciare a occuparmi di questi temi non ho letto tanta fantascienza quando ho cominciato ad occuparmi di questi temi mi sono andato a lavorare quando volevo svagarmi <ride> e quindi sono stato un po' lontano da questi temi sta cambiando un po' questa cosa, un film che mi è piaciuto molto Uh, proprio uh, per le cose che si diceva all'inizio, il rapporto con la macchina, l'antropomorfismo e che cosa potrebbe voler dire avere una superintelligenza, intelligenza uh, ma che appunto risolve la questione in maniera sicuramente interessante non vi dico di più, anche se magari avete già visto questo film è Her, lei non uh, mi ricordo il regista però c'è cioè Joachim Phoenix uh, l'attore che è la storia del rapporto tra un uh, utente e un agente conversazionale in sostanza un, un Siri Alexa che migliora migliora migliora fino a diventare un essere senziente e poi succede quello che succede quello che mi è piaciuto è perché appunto tratta questo tema della superintelligenza che di solito è trattato di solito in Hollywood ogni tanto anche in fantascienza trattato con l'evento super intelligente, l'evento cosciente uguale stermino stermano gli esempi. la prima cosa che viene di mente è il dominio del mondo e questo dice tanto su, no, sulle nostre eh, aspettative, su quello che faremmo noi se fossimo essere super intelligenti, forse più che sulla prospettiva di un sistema super intelligente, lo sai. So. Poi, appunto, su, su rating si può dire tutto il contrario di tutto, però appunto, secondo me il modo in cui è trattato il Uber è più interessante rispetto al, al solito uh, script, al solito copione del, della scienza. Detto ciò, quindi, film, quello, invito, un invito alla lettura, banale. Io pensavo che leggere Asimov, anche sulla scia di certe riproposizioni cinematografiche, non fosse così tanto interessante dal punto di vista filosofico. E mi sbagliavo di grosso, ma di grosso, le storie di Asimov sulla robotica sono straordinarie. Sono anche una straordinaria introduzione a molti dei problemi, sia grandi problemi che problemi più piccoli. Eh, diciamo del rapporto con l'uomo-macchina, del discorso di intelligenza artificiale e così via quindi assolutamente leggere Asimov è ancora eh, una gran cosa per eh, quindi, entrare in questi temi non dal lato della filosofia ma dal lato della fiction Grazie. E invece, per quanto riguarda per esempio, la saggistica, oltre al fantastico libro che hai <ride> davanti a te, non pus' ultra assolutamente, questo è l'altro che abbiamo scritto sì. con Stefano e altri amici. Eh, no, vabbè, a parte gli scherzi, allora il mondo dell'editoria è stato invaso da libri sull'etica dell'intelligenza artificiale. Eh, quindi ne ho letti alcuni, non tutti, lo confesso, non troppi, so. Allora, innanzitutto è uscito da pochissimo un libro di Luciano Floridi che si chiama Etica dell'Intelligenza Artificiale. Eh, Luciano Floridi eh, fa ricerca in questo campo da anni, da anni poco sospetti anche, eh, quindi è sicuramente un'autorità... Eh, possiamo imparare molto dalle cose che scrive, scrive anche in maniera piuttosto comprensibile, che è un bene per un filosofo, eh, non è facile, non è davvero facile per un filosofo scrivere in maniera comprensibile, perché spesso si scrive per persone che hanno fatto simili esperienze, simili studi, si proietta un linguaggio che diventa un po' una non è facile uscire da questa cosa eh, quindi sicuramente quello può essere un buon amico è un librone <ride> però può essere un buon libro un librino che secondo me è scritto bene è di Jerry Kaplan in inglese è qualcosa come Artificial Intelligence What Everyone Needs to Know è tradotto in italiano non mi ricordo il titolo in italiano ma l'ho trovato lo cercate tutto. sarà una Jerry Kaplan, quello è un'introduzione all'intelligenza artificiale in generale, ma ci sono dei capitoli su problemi etici, economici, sociali che sono molto chiari e sono fatti molto bene. Secondo me funziona molto bene come introduzione. Io lo davo uh, da leggere ai miei studenti quando ancora facevo il corso di etica dell'intelligenza artificiale a Pisa, uh, ai miei studenti di computer science. Uh, se no, per chi volesse cimentarsi con qualcosa di filosoficamente: più avanzato ma comunque scorrevole comunque buono purtroppo non introdotto in italiano è un libro scritto da wendell wallach e colin allen che si chiama oddio si chiama moral machines credo teaching robots right from Wrong non vorrei aver detto in castelleria non vorrei che il titolo fosse sbagliato se il titolo è sbagliato metto in sopra impressione però mi pare che sia così eh, quello è un libro molto bello sulla Machinetics, lo introduce in maniera molto chiara in maniera molto eh, intuitiva è facile da seguire è molto... un, un gran bel libro è un libro che un po' ha dato l'avvio del 2009 quindi un bel po' di anni fa in, in, in anni di Machinetics diciamo così Anima Cinetics è un bel po' di anni fa, però tuttora è un libro secondo me molto buono per capire che cosa significa passare dalle teorie morali all'algoritmo morale e da un certo punto di vista anche quali sono i problemi di quel circolo di cui parlavamo. Fantastico, prendiamo i punti, farò anche delle grafiche, poi sì, il testo sia, cioè titolo sia corretto al 100% e... Adesso no posso fare un rapido controllo. Grazie. Allora, perché qua sicuramente è citato, no. ora se non è citato qua faccio una figura, eccolo qua. Moral Machines, sì. Teaching robots Life and run, Oxford University Press. Perfetto. Ti ringraziamo ancora Fabio e Grazie speriamo che ci sia un'occasione anche più avanti per avere qualche altro dialogo e complimenti ancora per la tua chiarezza per i tuoi studi molto interessanti. Grazie a voi e complimenti per quello che fate.